Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 Siamo tornati sulla demo di Mitopia Questo e... è l'ultimo, il penultimo episodio Forse è l'ultimo se non penso a, proprio a essere veloci No, no Nella In scorsa certo. parte abbiamo fatto la Selva Arcana: Questi due livelli qua Uno e due E oggi andremo nella, nella cosa Nella grotta Che non mi ricordo come si chiama Che è una specie di dungeon perché si entra e poi stanno dei livelli belli. Sì, va bene, allora Iniziamo subito mi facciamo vedere la minimappa anche se cambia. Ma stanno le locande nella. Caverna sottofitto. Certo che stanno le locande. Se dove Ma vai? Ma è a... stupido. Se no dove finisci il livello? Fammi capire. Sì, è.. Eh, eh, Marco, chi Marco, Marco. Le locande dentro una grotta? È un gioco. Mi sembra questo nel momento. È un gioco. <ride> ti, sembra, ti sembra che i giochi siano oggi da qua in qua. Ok, nuovo nemico. Banshee. Si chiama così. Banshee. Banshì se ahia cazzo De... mi sono fatto male si sì, bravo scemo sì, grazie uh, muovo la testa e sì. sbatto contro sto coso qua vuoi la testa e non devi muovere la testa invece si sì, che no. devo eh, ma e Mario Mario, Mario fai il sembrano tipo blu ma probabilmente sono blu, sono blu. no sono viola ma che ma dove lo vedi viola i capelli leone no, comunque sia De devi muovo, entrare nel nuovo effetto Luigi usa la sua nuova abilità, la cucina casalinga, per rigenerare un po' di vita a Marco. Perché? Perché, perché, è perché me? Perché sei stato finito? Sì, è a te che hai, hai bisogno di un casino di... Uh, di io pure. non ho bisogno di vita, io ho bisogno di andare a salvare. E vaci. E ora ci vado. Intanto Mario non sta farmi. morendo. E tu smetti di piangere all'improvviso. Appena entri in... tutti i piani. Eh sì, così funziona. Lo ok, so. curiamo, curiamo Mario perché sta per morire. E già che stiamo. Diamo anche i PM a qualcuno. A tutti. Quelli che hanno bisogno. E ora riprendiamo. Aspetta, salvare. Voglio tornare a casa. Mario usa di nuovo fulmine. Io mi posso riprendere dalla salvare. Certo che dura. Concentrazione massima. Comunque fanno malissimo. Io. Queste qua. Facciamo che. Uccido. Mario. Uccido la C. Boom. The Lord. Ok, aia. Ma ah, che. Ma dai, ma che. Sempre, perché è sempre io due volte di fila? E non solo se è pure una volta. Gli altri Mario. Mario. E Mario sta morendo, ci credo. <ride> che delizia. Oh ma ah. Mario, sta avendo una relazione. No, no, è. Funziona sempre così. Quando. Qualcuno cura l'altro Lo so, lo relazione. so ma Mario sta avendo la sua prima relazione con Luigi Bravo Scelta impossibile Ok quindi Perché io manco ogni attacco Va bene Salvaria di nuovo io E poi pepiera Perché devo curare Allora diamo a Mario IPM che ne ha bisogno E poi PS Ridiamo a Mario Sempre perché io sono a salvare e Quindi mi curo Di Mario Di Mario Io dico sempre con calma Ok, quindi ora mi posso tirare di nuovo fuori dalla salvarea. Wow. Sì, wow. E finalmente abbiamo finito la battaglia. Wow. Ok. Abbiamo tenuto di sicuro ora tante cose belle. Temo che domani mattina sentirò qualche... Sì, qualche lacrimanshi, che è una bevanda molto pre pregiata. E 114 soldi. è una sì. lacrima di quel nemico. Ma va che è Bivio... È orribile. Bivio, possiamo decidere se andare verso il tesoro oppure avanti. Noi andiamo verso il tesoro, ovviamente. Perché i sordi sono sempre più importanti. Non leggo. Ick, hai detto. Ick. È il singhiotto, dovresti fare. <ride> <ride> Lo spaventiamo, Mario? E spaventiamo. Wow. Ehi, mi ha passato il singhiozzo. Lalalala. La, la, la, la, la. E <ride> balla. Ho oh, le ali ai piedi, ho detto io. Mm, sono potentissimo allora. Ok. Sono le ali sotto i piedi. No. Uh, Pepiere vuote. E eh, niente, yeah. mi sa che Mario morirà questa volta. Ehi. Yeah. <ride> Marco fa colpo su Luigi. Aia, Banshee attacca Luigi. No. Mario usa Thunder. Ah è vero, Mario è il più forte di tutti in attacco. Con la magia solo. Tanto l'ha finita ora, quindi non può più fare niente. No, <ride> sì. no, Luigi cucina per se stesso. Che è egoista. si hm. sicura, che è egoista. E io direi che facciamo un bel fendente in salto, che ne dici? L'acre like Banshee. No. Banshee... Ah. Ok, Marco fa colpo su di me. Boom. E quella muore perché l'avevo già distrutta io. Ah, troppo facile Mario è sicuro fa il punto debole e distrugge il nupolino ma lo ammazzano Luigi Mario. <ride> Luigi, nuova abilità flambe bravo Luigi cosa fa? Mm, fire mm. oh wow danni che schifo tu mm. ne fai 12 vuoi dire 21 con l'attacco la, in salto mm. vabbè che c'entra nel senso 12 il cuoco, con il, cuoco. Normale. il cuoco è fatto per essere un, un guaritore e mezzo guaritore e un attaccante Mica per eh, full attaccante. Ok, Locanda, siamo arrivati. Ah, quindi non abbiamo ancora avuto il... No, il è potere. stato 50 abitanti di Mitopia. Ecco qui una cosa che personalmente mi piace, anche perché serve per forza. Perché? Cosa serve? Potere ah, divino. Che mm. wow. P.R.A.P.S è più potente. Yay. La capacità del PS passa da 20 a 25 e questo serve. E, e invece le Italia non servono a nulla. La gratitudine di che hai salvato ha aumentato il tuo potere l'intera mitologia ti considera un, un faro di speranza nella notte ora continua pure a fare a pezzettini mostri altera <ride> la tua prossima ricompensa quota 100 visi e spoiler è un potenziamento della pepira pm uh non l'avreste mai detto ora datti da fare oh oh oh La okay, sì. buonatai ci, sa, ci aiuterà Marco, ecco, è diventata vecchia sta cosa Allora. Vediamo, ban eh, Lucri Banshee, diamo la prima a me. Gli è piaciuta un po'. Bene, Poi la diamo a Marco. Fino a Luigi. A Marco non così. gli è piaciuta. E ora la diamo a Luigi. Il nostro cuoco, il buon gustaio. Apprezzato. Così così, dai. Ma il cuoco apprezza più le cose. No, non c'entra nulla. Dipende. È casuale la preferenza sui cibi. Ok. Ok, abbiamo dei soldi. 388 Mario vorreste, vorrebbe una veste magica e, e io vorrei una tua armatura bronzea, aumenta la difesa, costa un bordello però io direi che Mario è quello che ha più bisogno di difesa per il momento tra di noi sì, perché, è costa... perché è debole, sì, sì, Ad... sì bisogna sempre comprare le, le armature che costano di meno perché vuol dire che il personaggio ne è più bisognoso anche no, comunque sia l'altra volta mi hai deluso, stavolta mi sono fidato di te, l'hai comprata e te la diamo. Eh, allora. ah, era, era sempre la stessa. Qua sì, abbiamo stessa. pure il rosso. Eh, grazie. Eppure è pure un po' brutto il rosso. Cioè potevamo mm, far, far fare la, la parte blu rossa, mentre le, le stelline. Che Ok, possiamo riprendere. Andiamo avanti. Mario non ha ancora fatto amicizia con nessuno. Fra un po' farà amicizia con te. Se Anzi, non con me. Se fosse stato un sacerdote avrebbe. E adesso più andiamo. Più. Adesso andiamo al baule a nessuno piace Sì, compriamo. va bene andiamo verso il baule non ci sarà nessuno nostro qui di regola ecco Do infatti il baule lui ci ha detto che devo essere il migliore amico di Mari apri e troviamo 280 mi soldi si aggiungono le nostre moni quindi posso comprare l'armatura a me che bello ah comunque le, quello che i mi vogliono si aggiornano dopo ogni battaglia dopo ogni livello se non fate yeah. nulla rimarranno sempre quelle cose che vogliono. Uh, divisa in carta. Per Luigi. Vediamo un po'. È buona? È buona, signori. Attenzione. Aumenta la difesa da 18 a 21. Uh, c'è il verde. C'è il verde scrau. Sì, ma non si capisce un cacchio. Sul giornale. A ah, malapena si capisce. Questo qui è il verde, giusto? Boh. Che non lo riesco a vedere da qua. Non c'è il verde. Quello è più blu. Questo è, è verde acqua. No, è blu. Senti, va bene, mettiamo questo. E la difesa di Luigi arriva a 21, signori. Non male, non Goody, male. goody. Ok, qui adesso c'è il baule grosso, no. Ma okay. scusa, i tuoi... Eh, il baule grosso l'abbiamo appena aperto. I tuoi vestiti no. che colori devono essere? No. no Rossi. O bianchi o rossi. Ok. Io, io, io, io invece sono... Ok, giocatore. a quanto pare... Sì, ok, si sono aggiornate le cose. No. Oh, <ride> sì. Allora, <ride> vediamo Mario che vuole una staffa. Eh sì, aumenta attacco e magia, quindi devo prenderla per forza. Yay. Non ti preoccupare, abbiamo abbastanza soldi, Marco. No, Dios. una scopa! Yay! Ora possiamo fare le pulizie. Ok, qui equipaggiamo. Aumenta magia. Cioè quanta, quanti PM ha. Mario ha superato il primo anno, ora povero. E ora, e ora Marco, Marco, Marco, Marco, boom! Abbiamo <ride> <ride> i soldi per la tenda. la, ten la tutta pulicina. <ride> <Sì. ride> okay. sì. Ci sono i colori diversi, vero? Che colore vuoi? voglio l'arancione questo? Sì. no si sì. Sì. Sì. Sì. Sì. darò il viola il l'arancione ok difesa da lanciare un ladro si dovrebbe vestire così perché i programmatori hanno deciso così c'è l'armatura un un ladro un ladro, un ladro. Ecco, energico non me lo ricordo no io sono energico che cos'ero io? tu sei misa rilassato oppure si sì? no Lascia stare, ok sì, no? Sì, no. no No No No, no, Ok, siamo a 10 minuti Vediamo di rifare adesso il livello di prima Non quello che abbiamo fatto ora Così andiamo all'altro bivio Ok, tagliamo? No, Ovviamente. non dobbiamo tagliare mai Ok, quindi, prima, bo prima battaglia Ora siamo più forti Io leggo i miei dialoghi, così sembra che vi parlo da solo Che sono stupido Ok, metti automatico, visto che già fatto. No, no, non si mette automatico. PONDER!!! Se no ti sprechi i punti di magia okay. come l'altra volta. No, sì, appunto. Ok, Marco fa colpo su Luigi. La, la Banshee piange. Marco non si commuove. Sono tu, sono tu, piangi, La Banshee piange, Luigi non si commuove. Attacchiamo. Tu sei troppo emotivo per, Lo so. per non piangere. Oh! 7 damage! Oh my god! Ok. La Banshee 2 muore. Grazie a Luigi. Marco attacca, fa uno schifo di danni. Mi serve una nuova. Mario, arma, Mario usa fire. Io non ho mai richiesto una nuova arma, ho sempre esatto. quella di un iniziale. Esatto! È energico! Damage bomb Ok. Eh. Intanto ho fatto 5 danni in più del solito, quindi. So, mi è scordato che Attenzione Luigi! Hai visto Luigi come bravo? Lui <ride> ascolta i miei avvertimenti. Perché lui è prudente. E giustamente aumenta pure la. l'amicizia ah. che abbiamo. Bravo Luigi. Io sono l'unico che non ho mai richiesto sì, sì. un'arma. Tu sì, sì. O forse sì. pure Luigi. No, Luigi l'ha richiesta una volta, mi sa. Mi sa. Non lo so. Non mi interessa, ok? Ok, Marco fa un level up prima di me. Ok, sì. Furtarello. Tanto di rubare cibare mm. al nemico, ma non funziona sempre. Per cibare si intendono caramelle e banane. Puoi togliere sempre con mai. Scommettiamo. <ride> no. È un 50 e 50, mi sa. Se non sarebbe un Ma bossa. noi siamo abbastanza sfortunati. Io ti, ti consiglio di usarla soltanto se abbiamo bisogno, effettivamente. Ti consiglio. Sono un CPU in questo gioco e stiamo usando il cappello di Mario. Giusto. <ride> Ehi Mario, ce l'hai un, un grido di guerra per caricarti in battaglia? Ma certo. Dai, dimmelo, voglio saperlo. Ok, diamo un grido di battaglia a Mario, taglio. Ok, eccoci. Ah Kedavra, Però se l'ho scritto male avete diritto di blasfemiarmi nei commenti. Tanto eh, vabbè. Non sono tanto un fan di Harry Potter, eh. Ho visto tipo tre film. Però non me li ricordo. Mo. <ride> ok. Io i, ho letto solo libro, i I miei nemici preferiti, mm -hmm. le gelatine. Wow, queste li ammazzo io, sduzzia. Sì, sì, infatti. Non, ha, non ah. abbiamo abbastanza banane PS! Furtarello, bravo Marco, <ride> ruba le banane PS. Certo, Marco, perché non potevi attaccare. Che okay, azione sicura di Mario? Schivata, bravo Mario. I'm sure, a will schivare. E' yeah. intanto muore. Lo so. Sicuro. Sì, lo fanno, le fanno spesso al bifo. Weege flambe. Come ho detto nell'altro episodio, ci sono dei nemici che hanno solo il sì, naso. Sì, lo so, come l'ho detto io, ovviamente. Ho visto il naso. Guarda che l'avrà Sì, gli urli di, gli urli di guerra. Li ammazza. Gli urli di guerra li fanno dopo, ogni, dopo gli attacchi. Ogni tanto. Se uccidono, riesci... se uccidono il nemico. uccidono la prima. Boom! Vedi, invece di dire perfetto, avrei detto un mio urlo di guerra. Poi al massimo camera lo mettiamo per il boss finale. Boss finale, tra virgolette. Azione energica, incoraggiamento. Forza Mario! Ce la puoi fare, Mario! Mario! No. Mario! <ride> Sì, e li ah, curo i PM. amicizia con Mario! Ah, mo mo lo fanno. Sì. Perché non lo sappiamo <coughs> ok abbiamo preso. Ups! È morto il DS. Ok. Io sto sudando, si muore di caldo qua. Lo so. Se io posso tutti da No, su, tanto no, si no, no. Tu perché dici ste cose nel video? Ah, vada che levera! Boom! Ah. <ride> che stupido! Ok, uccidiamo la gelatina C. Ma io non ho ancora attaccato, solo ho fatto il furtarello. Lo so, sei nab. Bravo Mario che schifa. Manco Luigi. Sono più veloce io. ecco alleluia. Luigi ha già attaccato. Ah è vero, ho fatto la cosa infuocata. Alleluia. Uh, un nemico è rimasto. Usiamo il nostro coltello che, ne ha, ma, che può colpire tutti. Ma ah troppo insieme. facile, ovviamente. Cioè. Tu non hai fatto, non hai fatto niente fino alla fine. Non è vero. Che fatta, no? Che wow. se, se no, solo se io non ho fatto level, okay, up. level up, nuova abilità. Oh, alleluia, finalmente posso avere anche la mia seconda qualità da cavaliere. Oltre agli attacchi potenti, fiera protezione, una mossa difensiva che assorbe il danno inflitto dal gruppo. Lo farò troppe volte durante la boss durante il boss. Luigi! Mario. Ma Mario no! Io. Mi... Non parlo mai Mario dice, dice A caso Tu hai detto evangelini Ah no io ho detto eviva Tipo Tu hai detto Oh finalmente ti rendi utile Visto? Neanche le ho uccise FANDER Mario si rende utile Ah valla che l'ora <ride> Mi mm. fa troppo mm. Ma lo schema di alle amicizia è diventato un casino Direi che facciamo la fiera protezione Perché no? Ve la facciamo provare chi proteggi? Muovono tutti, amico. tutti. Ah. Non perforerai la mia difesa. Ora vedrai a che serve. Uh. No! Don't worry, comrade! I will save you! Eh. Ah, ti prendi l'attacco sì. tu? Sì, e aumenta l'amicizia ogni volta. quindi Ma ah, quindi che... tu morirai nel nelle sì. Nel, sì. Nel sì. spinale. Sì. Sì. Non muoiono tutti? No. Tu muori tutti. Grazie, per la seconda volta Luigi deve stare un po' più attento. <ride> Devi stare un po' più prudente. Devi fare colpo su di me. Yeah, ho Mamma yeah. gelatina Mario vuole fare colpo su di me. <ride> sì. Tutti vogliono fare colpo su di me. È ormai è una relazione con tutti. Luigi Plumber? Sì! Gongiamo Luigi. Plumber? No. Vimiamola, voglio fare colpo su Marco io. Perfetto. Poi devo mettermi un grido di, grido di guerra, per forza. Temo che domani sentirò qualche acciacco. Sì, ok, non interessa a nessuno. Ok, questo è l'unico modo nella demo, oltre al boss iniziale, o al nemico iniziale se lo volete chiamare così, di tornare le melmatine. Perché negli altri giochi... Negli altri giochi. Nella demo... Nell'altro gioco ci sono anche gli altri boss gelatina e questo nemico soltanto. Mm. Uh... O pure un altro Mario bambino. trova qualcosa per terra. Uh... Mi yeah. trovano a terra le, le banane PS. Appunto. E quel, quel Mario si è Lo Locanda. Lo no, perché sei confuso, hai capito? Sì. Conficcidenti verso i tipi di mostri che si trovano in doppio, ok. Yay. Raggiungi il livello 5 per la classe guerriero. Yay. Ok. Raggiungi il livello 5 per la classe mago. Yay. Ok. Raggiungi il livello 5 per la classe ladro. Yay. Ok. Raggiungi il livello 5 per la classe cuoco. Yay. Prima ancora che apparso, io già lo sapevo che era quello. Vabbè, ovvio, abbiamo raggiunto tutti il livello 5. Lo so. Quasi livello 3 tra Mario Tra me e Marco Sta succedendo qualcosa? No. Stavolta lo so. non lo guardo dormire. Ogni 20 minuti la fa sta cosa. Pure il Nintendo Lab. Eh sì. Ok, mel matine. Finalmente possiamo farlo provare agli altri. A me piace così. così A Marco vediamo cosa come piace. A me fa uno schifo i gelatini. No, a te. Ok. A te piace così, così come a me. A Luigi. Eeeh, hey, Luigi likes che a Luigi piace più. Mi dispiace, sono finito. E ora questa, a Mario l'unico che non ha provato. Oh no! A Mario fa schifo tutto. A Mario oh, no... Ok, oppure... A Mario non è piaciuta la, la, la crepancina. A Luigi non piace qualcosa. Ah, boh. Ok. Ho oh, un'arma, finalmente. Allora, Daga il giocattolo, 140 soldi. Wow. Padella ciambella, 300, eh, 300 tanti. Ok, Uba, uh, che te il rame? Sì, vabbè, tu e tu, la, la... Ok, prendiamo la caramella per la Sì, vabbè. Non si nega mai una caramella a Dynamitrix. Dai, ti prego, voglio la nuova. Okay. arma. Da di 14 danni a 6. Vedi che le mie, le mie costano pochissimo. Pam, wow. Quanto attacco? Scommettiamo che il... Lo... Oh, wow. Di 2 ha aumentato l'attacco. Non, non male, però non bene. Eh. Ok, ho 100... Non benissimo. Ok, non ce la faccio a comprare nient'altro, giusto? Tranne la caramella Ma Non la comprare Ok, comunque sia, sì, riprendiamo Che poi noi abbiamo mai usato Come vedete è diventato un casino Lo schema Sì, sì Aspetta che ognuno ha una relazione almeno con qualcuno Diventa boom, boom, boom Beh, ne mancavano solo due Eh sì Ok, abbiamo fatto anche questo qui e ora si esce ah non è tanto lunga vabbè dai facciamo possiamo pure fare il boss questo è il livello finale eh. vedete no. quel baule? ecco non lo raggiungeremo mai <ride> ma no comunque sia eh, tagliamo un secondo è... perché devo fare una cosa okay. ok eccoci siamo pronti per il boss finale della demo andiamo abbiamo messo i gridi di guerra a tutti bel vedere del <ride> castello Go, go, go! Ed ecco qui, signore la, la, la, la, la, la, la where are we going? Ci resta da trovare solo un'altra volta adesso. Che faticaccia Beh, ce la siamo cavata piuttosto bene finora, no? Sì, ma se ci tocca affrontare un mostro enorme e terribile. Con quella faccia da proprio maniaco. <susurra> Perché te ne vieni? fuori con una cosa del genere adesso perché io sono il mostro e <ride> rimangono tranquilli no. non me non c'è ne niente pazzo Luigi cammina molto molto fiero da come vedete mi manca un cagnolino Mario Luigi vorrebbe un pasto caldo. A un certo punto lo faccio pure io e <ride> <ride> wow, così ci così di nuovo eh? non vuoi la voce la vecchia ah, ancora tu Può. Può. Sei talmente miserabile che non vale nemmeno la pena di sporcarsi le mani con te. Almeno non la demo. <ride> so io quello che ci vuole. So io quello che ci vuole per sistemarti una volta per tutte. Fire! Oh cielo! Oh cielo! Quel mucchio di pietre è il castello di Dazzarboria, vero? E' là che vive con la patetica imitazione di un re. Che se mai avremo il gioco completo, sappiamo bene come ritorno. <ride> ho qualcosa di davvero speciale in serbo per lui. Ah sì, tu hai qualcosa di speciale in serbo? Io ho qualcosa di speciale in croato. Ah, come la metti? Wow, ah, oh, cacchio. <ride> ah, non vi piacciono le mie battute? Va bene, parole schiacciate. Let's do this! Mi voglio uccidere! Uccidetevi! Diavoletto Sixy! La cinese, avete presente? Quella ok, che aveva io. Battaglia finale! Il vero! Tutti gli urli. Eh. Battaglia finale! Allora, il diavoletto. Appena affa. dicono un urlo devi dirlo, ok? lo no, diciamo. Il diavoletto dici, è il boss finale. Il diavoletto affa, fa troppo danno e attacca più volte per turno. Non ha chissà quanta vita, però è pericoloso. Quindi speriamo che Marco faccia il suo lavoro e eh. uccida le gelatine con il suo multiattacco Sì, vabbè. non è certo. Se... Ma no, io sei ti stupido. Marco io ti odio. <ride> Mander! <ride> Vai! Ecco fatto! No, non ho detto cosa chiedere. Ah boh. Ecco, vedi che cosa intendo? Oh no! Che devo. Devo fare qualcosa. Allora. Pepiere, mi devo curare perché devo assorbire i danni di tutti. Quindi. Curiamoci al massimo, curiamo anche Luigi perché poveretto è sempre la vittima di tutti. Poi diamo i PM anche. Non darli a me così non faccio più quella cacchia di No, posto. perché puoi usare la trappola, quindi. Ah ok. Ok. <ride> Dobbiamo proprio. Io sì, devo. Non perforare la mia difesa. <ride> ah sì, si <sì>, difesa da <ride> solo. <ride> Certo, diminuisce anche i danni che prendo, chissà. Mm. Colpo di grazia, Ouija. Eh, eh. Go Luigi. Wow. Good job. Perché non stanno dicendo gli ore di guerra? Go, dai. Ah, troppo facile. Mi sa che non li abbiamo salvati troppo. Maledetta te Neanche Mario però lì dice. Ecco. Ah vado ah, che da Ok. Non ti preoccupare Mario. mi bello che ci mette due anni. <ride> Ho preso tanti danni. Ma per i miei amici, tutto mm. un altro tanfo. Dai, Luigi. Sì, Luigi! sì, Luigi! Sì. Sono felice. Nom, nom, nom. No. E... a che servono i sacerdoti per curare quando c'è Luigi? ok <ride> non ho abbastanza. Fuoco, eh, per... Ti prego, dimmi che non hai abbastanza per piedi. hai 5, tipo. No, 5 uh... danno. Wow, prego, dimmi che basta 5 per l'attacco. Mi ricordo di sì, ti prego. Ti prego. Sì! Finiamola. Facciamo un colpo su Luigi. Prima io faccio 27 e poi lui mi fa 4. Go Luigi. Nessuno ha ancora detto il Ah, questo danno qui Non lo posso, non lo posso proteggere. Chi, chi subisce questo attacco è destinato a morire, mi dispiace. <ride> Però possiamo fare, che cosa possiamo fare? Di sicuro non posso. Ah, io devo prendere per forza una caramella PM, se no non posso proteggere gli altri. Primo snack. Ah, è vero. Non PM. mai usare. Ah, no no. no. Mm, no. <ride> Lui giustamente giustamente sicura. Che cosa devi dire? Oh no nom, nom. Questo è il momento praticamente in cui finite le pepiere e dovete per forza mangiare gli snack. E ora, finalmente, possiamo no, tornare no, a difendere? No, abbiamo un abbiamo... Mmm, that's for you, Mario. Thank you, brother. Guarda mm. oh, che t'apra. <ride> sì, ouch. Sì, però se non attacchi di persona, come faccio a difendere le di persone? Non abbiamo abbastanza... Non parla in va bene che è meglio se fai così che piuttosto che attaccare Vai! in effetti io faccio schifo ad attaccare il ladro è un personaggio troppo speciale fa schifo Ehi! Hey, yeah yes go with you It's some food yeah, che delizia vedi ora oh, non è che attacca maledetta lui Mario sta per morire Neanche li difendi Eh sì perché giuro un turno Essendo il primo del, della squadra È vero che lo fa quindi. Mario ovviamente quello con più magia Sto morendo intanto Se riattacca a me Morirà Mario. per forza qualcuno vedi Ecco L'avevo detto che era un pericoloso Luigi il esatto. potere divino Per piera vita Ah qui ci sono sì, tre te papiere papiere, no. nella 5 Nella demo 3 Ah, ok. Sparsa su un Mii, questa polvere misteriosa. Permette di rianimarla. Oh oh oh, è finito tutti i PS? In questo caso finire al tappeto non potrei più continuare a combattere. Ma c'è una buona notizia: se usi la pepiera vita, potrai far rinvenire un, un tuo Mii. Una polvere molto preziosa che metterà pepe nella tua vita. Oh oh oh, sono anche un diamante di vita nelle battute. Oh oh oh, Uccidete. Non ti preoccupare, Luigi. Sei ancora. Bello in sesto E recupera tutti i pv. Aspetta, ancora delle pietre. diamo la me. A Mario. Uh -huh. Sono egoista. <ride> no, Mario deve. Mario deve morire. Potremmo anche usare la salvaria per impedire a qualcuno di morire. Ok, perfetto. Niam, niam, wow. niam. Mangio pure con l'accento italiano. Wow. E poi non è vero <ride> che è così l'accento italiano. Sono stereotipi. E ora io finirò questo. Sono dei tips no, Mi dispiace Ti tipo non Lo sì. io <ride> No, <ride> no. <ride> come Io rubo non uccido su, E lui non vero. ha neanche fatto la posa mi fa, fa la posa Grazie tesoro vabbè comunque sia il grido di guerra mio Era sono Batman <ride> Quello di Marco è io rubo non uccido Quello di Mario è che Kedavra E poi quello di Luigi SPULE perfetto do dopo che facciamo vedere no dalle opzioni no è brutto spawn che salite tutti di livello non ci interessa comunque la cosa mia uh. sarebbe dovuta essere quella spaventata e tipo vedo un corpo morto davanti a me e dico io rubo non uccido ha preso l'abilità banana fritta uh, va bene che tutte le cose fritte sono buone però meno male che non l'abbiamo usata migliora il sapore e l'effetto di una banana ps perfetto quella di luigi Mario va di livello e ottene, ottiene l'abilità su un un alleato finché possa recuperare PS, immagino. Bonus punto esperienza, chi li diamo? Visto che ora non servono più, li diamo a me. <ride> <ride> ecco qui, torta diabolica, non andremo a farvi vedere ah, Cioè quello che è da. Perché non c'è una locamba dopo questo livello? Sì, c'è la locamba. Ah, quindi... Però mi sembra inutile farvi vedere. Bene, dai, facciamo vedere questo punto, l'ultima cosa. Sto, sto, sto morendo. Yehi! Yeah. Ok, loro sono conoscenti? Avvertimento? Sì? Ok, vediamo un po'. La torta diabolica, quanto è buona? Oh no! Uh, che schifo! Perfetto! Eh. E poi la melmatina la diamo a Mario. Ok, gli è, gli è piaciuta. <ride> Abbastanza abba apprezzato. Ok, vediamo loro che hanno da dire. Ehi, senti così. questa. Che succede? Sai cosa si dice su Luigi? Ha vomitato l'altro giorno. Wow, sul serio? Sì, è proprio... pare che... proprio di sì. Certo che non me lo sarei mai aspettato da mio fratello. <ride> <ride> Però conoscendolo di persona non è poi così strano. Eh sì, roba da matti. È... Non ho ah capito. Niente, ok. Conoscenti, avvertimento, sì sì. Ma. ti sei rivelato a Mario che sono fratelli lui e Luigi. No. Ok. Ora... Riprendiamo. Non compriamo nulla perché non abbiamo abbastanza spirito. Okay, sì, e ora andiamo all'ultima stanza. Stanza del mondo. Vabbè, quella. L'ultima quel... cosa in con cui possiamo interagire eh, senza sì. rifare qualcosa. Ok. Che... Ah, prima dobbiamo tornare lì. Ah, è vero. La cinese. Oh, no. sì, sì. Che la cinese ci darà altro cibo. Giustamente. L'asiatica. Asiatica, Asiatica. <ride> perché non sappiamo. Di, di. Non sappiamo se è cinese, giapponese o coreana Sì, non esistono solo quelle tre nazionalità, per esempio. Invece a... sì. No, vietnamese, <ride> thailandese, indiano. Oh, che gioia! Beh, gli indiani non hanno... Sì. Vabbè, lasciamo stare. Ho ritrovato il mio sorriso. vuoi Mi dire che io se l'ho dato il sorriso. Sorveggio come una marmotta a primavera. Soldi? avventuriero ah, sì. Hai fatto così tanto per noi. E questo è il sindaco, non credi su te. Quindi da uno schiaffo. Ragù di spine, un cibo. Non lo che proviamo. Hai recuperato tutti i volti rubati, invece purtroppo il sindaco. Ce ne sono ancora. Ok, ora la c'è il sindaco. La città è tornata tutta verde ora. con il vento Buongiorno, sindaco insicuro. sicuro. Bogia, bugia. Eh. Cosa vedete nei i miei occhi? La città è tornata la normalità, ma quando è caduto tutto ciò? Mentre tu dormivi? E faccio il No. <ride> questo sì che è una splendida notizia. Oh avventuriero. Um. Um. <coughs> Cosa il duca del male si è diretto al castello? Sto ciò terribile, siamo finiti. venturiero accetterai di affrontare il duca del male. No. No, perché non comprerò il gioco. Sì. Bene, devi pagare 40 euro. Bene, in questo caso.. Ish. E ne da... uccide. E lettera del sindaco che ci aiuta a entrare nel castello. Oh, e per favore fai attenzione. Certo, farò, starò attento a non entrare. Perché non posso. Ok, andiamo... A Al castello. Soldato serio, Dylan. da qui si prosegue per il castello di Verdaldoria. Mi spiace solo il personale. Ah, ma voi avete un lascia passare dal sindaco. Purtroppo non è possibile proseguire oltre in questa demo. La musica se ne va. Perché? Tuttavia, con la versione completa del gioco, vi aspetto una fantastica avventura tutta da vivere e anche un po' da morire. L'avventura è solo all'inizio. yes yeah, spoiler. <ride> un mondo intero vi attende. Preparati a. Incontrare persone di ogni tipo. Imbatterti in mostri mai visti. C'è anche il boss finale lì, spoiler. Deviare il tuo palato con cibi appetit con Se appetitosi cibi, cibi e soldi. Scoprire nuove classi. Wow, spoiler! Scegliere tra più di 700 tipi di armi e vestiti che diversi: può, yeah. tutto questo è, possi è possibile. Una versione completa di Mitopia che non avremo mai e, non e se l'avessimo per, mm, sì, no? per maggiori, sì, per maggiori informazioni. Visite all'interno: shop, no. ok. Ma ah, vado subito a comprarla. vado, vado, vado. <ride> <ride> quindi questa era la demo di Mitopia. Se volete un let's play, regalateci 40 euro. Please, abbiamo bisogno di fondi. Non ovviamente, scherziamo quindi. Ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.